Allora, buongiorno o buonasera da Italia04 Victor Cadex Sierra. Eh, questo video lo divido in due eh, perché non sia troppo noioso e troppo lungo. Allora, ho realizzato un Balun eh, 9.1 1 si utilizza per le long wire, per gli anteri filari da campo in attività portatile, che è questo. Le modalità di realizzazione, realizzazione, se non ricordo male, ci sono nei video precedenti. Eh, abbiamo realizzato un 1-1 sempre su bacchetta di ferrite e sostanzialmente non cambia niente come modalità di esecuzione. Gli schemi li linko, eh, ce ne sono centinaia, migliaia in rete, sia su toroide eh, sia su bacchetta di ferrite. Dicevo, il video sarà articolato in due puntate, la prima, la verifica del ballon, cioè vediamo eh, l'impedenza, eh, l'SWR, ma soprattutto le perdite con nano VNA che eh, apporta eh, inserire in un sistema d'antenna il ballon, ovviamente queste devono essere le più basse possibili. Nella seconda parte la realizzazione della custodia del Balun, una custodia, un contenitore da campagna per uso barrato P, eh, il disegno in 3D e la stampa eh, in stampante 3D. L'idea mi è venuta perché ho letto sul forum eh, ItaliaQRP che qualcuno incomincia a comprarla e magari è un pochettino in difficoltà per eh, il disegno tridimensionale soprattutto se non ha mai usato l'AutoCAD. Mica tutti sono vecchi come me che ho iniziato con l'AutoCAD 3 e i floppy da 5 pollici. Eh, per ogni comando inserivo i floppy. Eh, ci sono dei siti dove praticamente il disegno è assistito sono, non dico semplicissimi, ma quasi. E niente, adesso facciamo due o tre verifiche su questo valum. Soprattutto le modalità con cui si porta avanti il calcolo della perdita. Ehm, di inserimento con nano VNR, allora vediamo in dettaglio il Balum eh, 91. È un sistema di adattamento di impedenza fra l'antenna eh, di solito una long wire, una finale filare generica. Eh, con un'impedenza di 450 ohm, deve essere adattata al cavo passiale con l'impedenza 50 ohm eh, per la verifica basta collegare all'estremità del ballon dove dovrebbe essere montata l'antenna una resistenza non induttiva eh, del valore di 450 ohm e dall'altra parte il cavo coassiale che entrerà nel nano VNA, nano VNA già tarato nelle varie bande di interesse per eh, la resistenza di chiusura del Valon si può usare o classiche resistenze facendo un po di conti ma io ho visto che praticamente non cambia niente utilizzando un eh, potenziometro variabile questo è di un midland di un vecchio cb e un po di attenzione nel cercare eh, il valore corretto del, della resistenza cioè 450 ohm e ti permette di eh, collaudare, verificare volume di, di diverso rapporto di, eh, di correzione per l'impedenza d'antenna. Allora qui abbiamo il mio potenziometro, poi prima di fare la misura lo ricontrollo con lice, eh, il mio potenziometro è impostato a un valore di 450 ohm e qui collego il eh, coassiale connesso al nano WNA. Connesso il nano gna speriamo si veda qualcosa nello schermo al valon con cavo coassiale e al termine messo la resistenza ovvero il potenziometro variabile accendiamo benissimo prendiamo la schermata giusta recal 1 perfetto allora da 3,5 MHz a 3,8 MHz abbiamo un SWR 1.39 che ci può stare soprattutto considerando il provviglio di carry e l'impedenza che è quella che a me interessava è 48,3 o7 non ci vedo comunque è un valore accettabile su tutta su tutta la eh, la banda esaminata, esaminata cioè da 3,5 a 3,8, eh, vedo due linee praticamente eh, rette, eh, orizzontali, e quindi vuol dire che in tutta la banda degli 80 metri il mio balloon funziona bene. Eh, conviene fare esaminare eh, le bande una per una. Potrei anche impostare eh, che so, da 1 MHz a 50 MHz, il problema è che sullo spettro in esame eh, es effettua solo 100 misurazioni, quindi allargando la frequenza ovviamente la risoluzione viene molto più bassa e potrei perdere dei dettagli importanti. Così è un po' più lungo, bisogna fare la taratura per ogni banda, ma si fa. Allora, ripeto il controllo anche per la banda eh, dei 40 metri, quindi da eh, 7.000 kHz a 7.200 kHz. Eh, SWR 1.21, impedenza 54.4. Provo a scorrere l'intera larghezza di banda esaminata, ma sostanzialmente vedo che non cambia. 1.23, 54.3 direi che siamo nella, nella tolleranza del, dello strumento per curiosità faccio la prova e la verifica anche con un Balun 9.1 commerciale questo qua solo per ricezione e qui per semplicità ho messo due resistenze in, in serie per avere il valore di 450 ohm eh, veramente sono 445 ma me ne faccio una ragione allora ho connesso al nano vna il, il balum commerciale eh, 9.1 e sostanzialmente ho gli stessi valori sono sempre sulla banda dei 40 metri 1.14 44 l'impedenza eh, proviamo a cambiare banda torniamo sugli 80 metri 1.23, 40.7 eh, eh, l'impedenza, ricalcola, passiamo sulla 3, che non mi ricordo cos'era, la banda dei 20 metri, 1.20, 41, quindi in grosso modo eh, i valori sono ancora accettabili. Adesso facciamo quello che giudico la cosa più interessante, eh, il calcolo della perdita sul uh, sistema del ballon. Allora, ho acceso il mio nano VNA e solitamente, almeno io, imposto una traccia per il canale 0 che è lsWR, il, il canale 0 è riferito a questo cavo, una traccia sempre per il canale 0 che è eh, l'impedenza, che è quella in verde. Benissimo. ovviamente adesso il cavo è scollegato, i valori sono un po' quello che sono eh, importante fare la calibrazione con tutto il sistema di cavi e possibilmente di connettori eh, che verrà utilizzato per determinare la perdita del ballon io parlo di perdita di inserimento del ballon ma può essere anche fatta che so per, per un accordatore o per un pezzo di cavo in prova e ovviamente avrò il canale 0 che emetterà il segnale e il canale 1 che me lo riceve. Quindi in questo caso utilizzo tutti e due eh, i cavi. Allora come prima cosa, eh, back, back stimulus e eh, definisco il mio campo di misura. Uh, a me serve un'indicazione di massima, quindi se la curva non è molto dettagliata poco mi interessa. Uh, diciamo che parto da 1 MHz e mezzo, start 1.5 MHz e finiamo, che so, a 30 MHz, è tantissimo, stop 30 MHz, benissimo. Ora ovviamente per determinare la perdita del, dell'oggetto del dispositivo che ho in esame non mi interessa sapere l'SWR e l'impedenza quindi back display traccia la traccia 0 che è l'SWR la posso spegnere bene la traccia 1 che è riferita al canale 1 l'accendo e spengo ecco qui la traccia 2. Eh, quindi praticamente adesso espresso in dB la differenza fra l'emissione del segnale sul canale 0 e l'arrivo sul canale 1. Eh, procediamo alla taratura. Back. Back. Calibrazione. Allora, prima di tutto un resetto che non si sa mai che ci sia qualcosa di prima ecco calibrazione calibra allora per la calibrazione ovvero per determinare la perdita calcolare la perdita questa volta utilizzo tutte le voci che sono presenti nel menu allora terminali aperti quindi ho i miei terminali dei cavi sia sul canale 0 che sul canale 1 eh, aperti ok sono aperti e clicco ok ora devo metterli in corto e visto che non ho tappi facciamo un corto con un filo elettrico ok ho fatto il corto con due pezzettini di cavo e ci siamo riusciti ora devo mettere la chiusura a 50 ohm sui canali tappi tappi e load poi isolati praticamente come nel primo step, eh, i due connettori separati, non in contatto e isolati. Ora in connessione Ok, true, fatto, salvo sul uh, file 0, save, ok, adesso ovviamente eh, canale 0 e canale 1 sono in chiusura, sui 10 di b in ingresso ho una perdita di meno 0,01, eh, diciamo che per uno strumento da 15 euro ecco è accettabilissimo e grosso modo su un'intera larghezza di banda adesso non faccio altro che eh, collegare il mio balun al eh, mio sistema bene ho collegato il balun l'ingresso al canale 0 eh, l'uscita del balun cioè anche se sarebbe il contrario va bene l'uscita del balun ovvero dove è collegato l'elemento antenna eh, il filo di lunghezza casuale eh, è stato connesso al canale 1 indubbiamente c'è un piccolo errore nella misura dato che ho dovuto inserire questo elemento che in precedenza non ha fatto parte eh, del momento della taratura quindi avrò un piccolo errore nella misura la mia misurazione della perdita sarà pessimista meglio così e, eh, perché questo non è stato inserito in precedenza non avevo modo di tarare con questo elemento cioè adattare eh, i due fili con il bnc e ho utilizzato questo addirittura questo ho anche il dubbio che l'impedenza sia 50 ohm ma va bene comunque con la taratura fatta in precedenza non si vede praticamente niente va bene ho una perdita di meno 0,27 0,3 e su una larghezza di banda come avevamo impostato in precedenza da 1,5 a 30 MHz. E grosso modo si mantiene ok per curiosità voglio provare la perdita di questo quello commerciale eh, ad uso solo ricezione allora connesso il ballon quello che io chiamo commerciale ok eh, l'ho messo in una situazione di vantaggio perché ovviamente non ho collegato il cavo passiale l'rg 58 e, e quindi ho diminuito le perdite rispetto alla targatura fatta in precedenza e, qui è tutto connesso benissimo ok vedo che sulla sull'intero campo in esame cioè da un megahertz e mezzo a 30 se in precedenza avevamo una linea sostanzialmente orizzontale qui eh, ho, ho dei problemi perché eh, a un megahertz e 5 ha una perdita di 7 dB, è tantissimo, è veramente tanto, è praticamente quasi inutilizzabile. Eh, meno 3 dB a centro banda, cioè intorno ai 15 megahertz, agli estremi di banda, meno 5 dB. Eh, diciamo che questo è un eh, Balloon 9A1 che era venduto assieme a uno di quei ricevitori SDR, quelle chiavette USB secondo me lo fanno apposta per darci un po' di tappo se no, entrerebbe dentro di tutto, dentro quelle chiavette mai utilizzato ce l'avevo, detto va proviamo a fare il confronto ok eh, penso che la cosa della misura eh, delle perdite eh, calcolate con nano VNA sia interessante è una cosa che mi ha sempre incuriosito prima o poi voglio farlo anche per un accordatore d'antenna visto che c'è pieno di gente che si continua a portare dietro in qrp l'accordatore voglio ben vedere quanto si perde con, con un accordatore d'antenna partendo con 5 watt anche se sono percentuali irrisorie è sempre tanta roba e video termina qua saluti da l'ingegner Kovaski. E la prossima volta parliamo della realizzazione della custodia per il balun eh, l'antenna è un filo quindi è una banalità tremenda ma soprattutto una rapida spiegazione di come si utilizza il programma eh, il software è online eh, si accede al sito ci si registra ma è semplicissimo per realizzare la custodia proprio roba di, di 5 10 minuti al massimo 73